Ciao a tutti! Oggi prepareremo il poncio all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, succo d'arancia, rum, zucchero, anice stellato, cannella e scorza d'arancia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. la scorza d'arancia ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungere l'acqua, il rum, il succo d'arancia, la cannella e l'anice stellato. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 90 gradi, velocità 1. Il ponce è pronto, filtrare e servire ancora caldo. Poncia all'arancia. Servire ancora a caldo oppure conservare in frigo per un massimo di 3 giorni e scaldarlo in un pentolino prima di servirlo. Grazie e alla prossima ricetta!